Ragazzi, amici miei, vedete lì davanti c'è un pazzo chiamato Invasore 3000. Eh, è molto brutto. Ah, praticamente lui ci ha invitato all'interno del, del, del suo server, no? Ma e che praticamente. Sta eh, non lo so, sta facendo cose strane, tipo dei rituali, no? Rituali magici, chi lo sa. Praticamente lui ha detto cose, ha detto, entrate nel mio mondo, ho cose per voi pazzesche, bellissime. Uh, ma infatti è molto bello, eh. Allora, è vidi. bello, ma secondo me mi puzza di citato, perché, cioè, non lo so, l'ha fatto tutto lui da solo. <ride> no, dai, eh, perché può essere. Mi dai. ha dato anche l'operatore, e non solo... A... Cioè, poi ovviamente io l'ho dato anche a voi, però, vabbè. Perché oggi magari <ride> ci disguiseremo. Adesso, tipo, cosa gli diciamo? Gli diciamo, uh, noi andiamo a prendere... Materiali Tipo una roba del genere Materialo Materiali <ride> Sì, va bene, insomma, andiamo. Insomma, non sto qua O oh, K, oddio, è arrabbiato, vedete Eh, mi sembra arrabbiato Eh, dobbiamo stare attentissimi perché chissà cosa gli passa per la mente Allora io direi tipo di disguisarci Così vediamo un attimo cosa fa lui Tipo io mi oh, disguiserei in un kitchen bene. E tipo, così almeno sembra che siamo lontani Comunque i villager, io li odio male Cioè, odio talmente tanto la loro voce Incredibilmente Odio Sì, loro orribile, hai ragione, hai sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma perché veramente Ma poi tipo, anche se io, ok, ho tolto proprio le friendly creatures sono proprio orribili. Però noi adesso entriamo dentro. E dico okay, il castello, chiaramente. Okay. Siamo un gruppo di, di, di, di polli. Comunque, Tunic non hai parlato niente dall'inizio del video. Eh lo so, scusami. Devi, devi vergognarti per questa cosa. Allora, vieni qua. Cioè, vieni, venite tutti quanti qua. Okay. Dove sta um, l'invasore? Eccolo là. Lo vedo, lo vedo. Chissà che cosa ha in è, mente questo è. pazzo sincopato psicopatto perpetuo. Eh, è, è Eh, qu qua che continua a scappare. Stai fermo, che non riesco ma sta a prenderlo. Ah, Andate non ne ho la più palida idea. Cioè, veramente sta, stanno succedendo un sacco di Ma dov'è finito? Dov'è finito? Dove no, sta ma, andando? Maestro della fuga. Ma infatti, veramente. Ma, ma basta. Ma no, vabbè, lo, lo sto odiando ora. No, basta. lo sto... Allora, se stai guardando questo video, spero di no. Mi auguro. Eh, però insomma, cioè nel senso, no, Non scappare così tanto, no? Ok, sta. Vedi, sta, sta coltivando molto bene. Male, sì, sta coltivando male, però sta coltivando. Sì, infatti, esalta, Aspetta, saltiamogli sugli ortaggi, tipo. No, ok, ok, ah, ok. No, se... Via, via, via, via, potrebbe potrebbe questo questo. No! Ok come vedete adesso siamo dei gatti Perché era crashato Molto il server no? Eh. Sì, eh, sì sì sì Non è che era crashato il server Però insomma non so Secondo me ci ha tipo chiccati lui Secondo me potrebbe anche essere <ride> esatto. Saltiamoli sugli ortaggi <ride> sì, sì, Vai, voilà. No ma questo qua si <ride> arrabbia eh Probabilmente sì, sì, si e ci ammazza Vediamo una Oddio scappiamo ah, sca Non sca di nulla No no no allora scappiamo prima di tutto Poi non parliamoci cioè, addosso tutti quanti No mi sta seguendo a me Perché sta seguendo a me Mi vuole dare il grano ma non, non voglio il grano che poi posso fare? Ma con ah. i gatti mangiano il grano eh non lo so, è un pazzo questo Invasore 3000, tipo un Invasore pazzo secondo me. Però no, sto scherzando Invasore, se stai guardando questo video ti vogliamo bene e sei molto simpatico... Ecco, chi è stato a dargli un pugno? Oddio, ragazzi, ha scritto Amori, oh. avete trovato materiali. Che schifo. Allora, prima di tutto Amori, che schifo, cioè nel senso mi dissocio, io non voglio assolutamente essere associato Ad una persona. Eh, mi spiace, ma fino a questo punto comunque Invasore, no, assolutamente no, cioè mi spiace, ma no. Ma praticamente tu nonno vai, scriviti che abbiamo trovato un sacco sì, di materiali schifo. che... Tipo li stiamo cercando. Io devo, uh, vieni con me. Anzi, anche tu nonno. Perché sennò poi dopo. Ok, si sì, eh. ti sei Comunque sì. sei, sei stata una, una scheggia. Comunque. Eh, lo so, ho imparato a scrivere. Eh, <ride> ho visto. Ma scusa, do dove è finito l'invasore? Ah, perché poi noi abbiamo anche i i il TP, comunque. Perché appunto abbiamo tutti i materiali, Quindi potremmo anche usarlo volendo. Eh sì. sì Però sì. non vorrei che sto qua si insospettisse. Hmm. Eh dopo vedi dei gatti dentro il castello, sai com'è, è un po' strano. Eh Esatto, esatto, capito, cioè questa è la cosa che mi fa un po' capito storcere il naso, non vorrei mai che tipo si sospettisse che dicessi "Ah, ma questo eh, è un ragione. gatto, questo gatto però è Dunis. E allora vedi che qua c'è qualquadra che non cosa e poi dopo dice eh, "Buttiamoli fuori perché sono strani". Invece no, dobbiamo ritrovarlo con le nostre stesse forze. Ma dove è finito? Eh, vabbè, perché? Eh, però facciamo un bel po', eh. Eh, non lo so, eh, la nostra missione è appunto trovarlo in questo momento Perché l'unica missione Guarda che secondo me in questo castello ci sono cose che inimmaginabili Eccolo oh, qua, l'abbiamo trovato okay. È brutto Ok sta andando nel castello All andando. Allora Volevo vedere assolutamente cosa c'era nel castello Perché secondo me ci sono cosacce Cosacce Cosucce Venite, venite amici Mi raccomando non perdetevi Perché se ci perdiamo poi dopo magari non, non capiamo dove dobbiamo andare Oh cosa sta facendo? Dobbiamo aprire piano piano Sto la andando. porta v Vieni vieni Eh okay. non su so questiamo Ok, no. Ma sta messo questa cosa? Non, non lo so. No, cosa sta facendo? Lo sto oh facendo! mio oh! Mi dissocio. Io me ne vado. Mi, mi dissocio. Mi Prendo le distanze. Raga, io. raga, perché è successa questa cosa? No, non mi sa che sei arrabbiato. So. Secondo me sta si sta insospettendo, raga. Addio. Allora Beh, vi spiego. Tiro, secondo vi me è. Allora, spiego perché non ha capito, però, è difficile non capire in questo caso. Praticamente, lui, questa è una sala delle torture. Adesso vado a capirlo meglio, a vedere meglio, eh, Sì, vai, vai. una sala delle torture, Viertiti. diciamo così. Oppure, per meglio dire, <ride> qualcosa di particolarmente utile. Ma poi, perché con le teste dell'Ender Dragon? Cioè, nel senso, lui si immagina. Di... Cioè, capito? Ah. Con le teste delle. Cioè, non è magari che no, dice una no, testa normale. No, non dirlo, no, non, non dirlo. No. Non dire, dirlo, non dirlo. Io mi dissocio totalmente Manchia. da questa cosa. Oh, no, sta picchiando! Saiga! So ah, yeah. che... Eh, mi che ho dei gatti a questo punto trasformiamoci in qualcos'altro tipo in pesce dato che gli piacciono particolarmente no allora, no! <ride> allora cod io sono diventato un cod magari eh, ok perfetto e secondo me è molto bella come cosa questa cioè è una, una particolare forma di mh, di, di love, no? Ma mm, molto sì, particolare, vabbè. devo dire. Ma perché c'è un, una lente? Ma che caspita? Non eh, lo so. sono io perché ma non cos so come si, cosa, cosa sono i, i pesci. Ah, ok. Cioè, quindi tu, ovviamente, invece ah, di, cod di scrivere code scrivi, non lo so, ah, cod eh, <ride> perché... ma io veramente sciocco basito da, da nonno e dalla ah, sua. Sì, strello. Eh, sì. Comunque mi sa che stiamo facendo un sacco di casino. Io ve lo sto dicendo. Ma, ah. ma perché? Non ne ho idea. Io non sono crashato. No. Ma io ero il bistrello. ho portato nulla. Ehi, va bene. Vieni qua, dove cazzo stai andando tu? Mi muovo, non so star fermo. Vedo, hai 80 anni eppure non riesci a star fermo. Schifoso! Oh. Cioè, io veramente non, non riesco a star Vesco fermo sto qua. Allora, praticamente eh. c'è stata un'interruzione tecnica perché il server a quanto pare continua a crashare. Esplode. Mannaggia il server. Secondo me questo il suo server è un po' rotto, signore. Lo aggiusti un attimo. Comunque, sì. forza, entriamo. Perché secondo me, ma senza essere disgustati, vediamo un attimo la sua reazione. Perché secondo me. Ma sicuro? Ma sì, tanto diciamo che siamo stati a prendere un po' di materiali anche se tipo gli facciamo vedere tipo dei semini. Lui tanto ci casca comunque. È stupido. Mm, cioè, vabbè, dai, siamo un po' stupidini, hai ragione, però. È, infatti, ha l'armatura in ferro. Eccolo, eccolo, eccolo. eccolo. Mm. Ciao! Perché? Mamma allora, mia che brutto. Si è, sì, ecco, è felice, vedi, è molto felice. Ciao, sì, ho scritto <ride> qua. Però, vabbè. Uh, ciao, ciao Vede, È molto felice di vederci Aveva mm. uh, pure shiftato Quindi questa cosa è abbastanza strana. Perché sta shiftando in questo Mi sta inquietando Esatto no, Pure a abbastanza. me sta facendo paura eh, è, un oh, ehm, no, facendo... No, no. è un po' Perché sta facendo è maniaco questo Devo prendo le distanze <ride> I maniaci via <ride> Perché ci devono essere pieni di maniaci qua Ma eh, è uscito eh, Mi sa è che morto. è uscito per lo stesso motivo suo Non so Vabbè, uh, eh, vabbè. esprimiamo meglio questo server Magari troviamo qualcos'altro di strano Però secondo Beh. me Qua Gattacicova, secondo me lui sta tipo, uh, non lo so, sta escogitando un piano per catturarci e per tenerci sempre qui ragazzi. Cioè, io ve lo sto dicendo, questo qua Gattacicova, a parte per le sue cose medievali, uh, per le sue torture sì. medievali, che erano le torture, eh, sì. eh, che, che gli piacciono molto peraltro, e soprattutto no. perché è un po' autolesionista. Quanto... No, può no, no. Cosa. No, no. eh Lasciamo no. stare, va. Evitiamo, eh, mi dissocio. E quindi, eh, niente, eh, vedremo un attimo come andrà a finire questa storia.